Dai, che ne vuoi strippare? Il Brasile, Rio, San Paolo, mare, spiagge e alpinismo, no? Beh, non proprio. L'escursionismo non è uno sport molto praticato in Brasile e di fatti non ci sono nemmeno molti sentieri. Però qualcuno sono riuscito a trovarlo. Oggi siamo stati insieme a Pedro Ducume, nella zona di Pico do Loppo, vicino al confine tra gli stati di San Paolo e Minas Gerais. Qui nell'entroterra l'antipiano continentale si fa più corrugato, al punto che lo stato di Minas Gerais è soprannominato o Marge cioè il mare di montagne. Al giorno d'oggi Minas è una regione per lo più agricola, ma sopravvive forte nella cultura locale e l'ascito della passata vocazione mineraria. Ora ci siamo spostati nella zona turistica di Monci Verdi. Anche oggi a passeggio, siamo sul sentiero che va al picco più alto sopra Monchi Vergi, Monte Verde. Monci Vergi. E dopo vi faccio vedere cos'è questo paesino turistico, la Svizzera brasiliana. <ride> <ride> però adesso siamo nella foresta magica e ci sono dei passaggi davvero incredibili. Tra l'altro, dove abbiamo parcheggiato c'era scritto strada senza uscita, senza cascate, senza sentieri di qua. E <ride> noi ovviamente siamo andati. Ginger! <ride> ok, allora, volevo mostrarvi il Manchibergy, perché è praticamente un, uh, un parco a tema, <ride> ci sono le case in stile alpino, Uh, negozi di abbigliamento sportivo invernale <ride> <ride> cioè, eh, prodigio di fondue <ride> dappertutto cioè che vuol dire all you can eat di fonduta <ride> dovunque eh, cioè, Qua siamo in una zona rurale dove praticamente i cittadini di San Paolo, io e l'horizon ci vengono a Prendere una boccata d'aria e mangiare prodotti tipici che hanno tanto allevamento, quindi buon latte, eccetera. Però sì, vedete, insomma, è, una, è un parco a tema praticamente perché diciamo i, i brasiliani possono far finta di essere nelle Alpi con appena tre ore di macchina. <ride> Pure, e noi abbiamo pure dormito in, in degli chalet costruiti negli anni 30 dalla forma proprio antineve <ride> Se i video ti sono piaciuti iscriviti al canale e condividi, così presto o tardi ne farò degli altri. finisce qui ora inizia quello di ritorno